buongiorno sono flavia eh, studio astrologia da più di 30 anni eh, l'astrologia è una disciplina eh, che non si finisce mai di imparare eh, permette di andare avanti con approfondimenti veramente a 360 gradi esattamente come la ruota eh, zodiacale insomma l'astrologia si può applicare alla conoscenza dell'essere umano all'individuo alla Uh, comprensione delle dinamiche psichiche più profonde degli aspetti evolutivi uh, delle mh, potenzialità dell'individuo si può applicare alla comprensione delle dinamiche interpersonali quindi per quale motivo siamo attratti da una persona per quale motivo ci sentiamo mh, Uh, chiusi verso qualche eh, qualcun altro per quel motivo passiamo dei periodi in cui sembra che tutto vada male ad altri periodi in cui tutto ci cade dal cielo uh, come se fosse una pioggia di prosperità l'astrologia ci aiuta a comprendere perché perché in un determinato momento succede eh, un, qualcosa che ci porta gioia e espansione perché in un altro momento siamo maggiormente in una fase di riflessione di chiusura di rielaborazione quindi conoscere e, e comprendere le motivazioni ci permette di uh, comprendere l'origine dell'esperienza, quindi per quale motivo ci ritroviamo a confrontarci con una prova o per quale motivo ci ritroviamo a confrontarci con un dono del cielo. E, e la conoscenza chiaramente ci aiuta ad andare avanti nel, nel nostro destino, nella nostra evoluzione um, in modo più semplice, in modo più costruttivo e eh, in modo anche più efficace. Eh, utilizzo anche le carte perché mh, le carte eh, in determinati momenti ci permettono di vedere anche un po' più velocemente e un po' più nel dettaglio. Eh, mh, le carte. Quindi aiutano un pochino a evidenziare magari il tipo di aspetto che ci mostra l'astrologia, in che modo si può uh, concretizzare eh, nell'esperienza concreta. Io poi utilizzo il tarocchino bolognese, che sono delle carte molto molto uh, pratiche, mh, concrete, quindi aiutano molto a, mh, ad individuare proprio nello specifico. Uh, poi naturalmente parliamo... Mh, di arti divinatorie, quindi eh, parliamo di arti e non di scienze. Naturalmente eh, vi può sempre essere, come dire, una, uh, un quid, un, uh, una, una piccola uh, fetta che ci, che ci è preclusa c'è precluso comprendere, c'è precluso magari individuare esattamente nello specifico specifico i tempi ma questo fa parte proprio del, del tipo di eh, esperienza e di lavoro perché è importante quindi ricordare che è un'arte, non è una scienza e eh, ci può dare delle indicazioni dei consigli ehm, ci può aprire delle finestre su dei mondi che magari non sempre mh, tendiamo a come dire osservare e contemplare nel ehm, nella complessità del vivere quotidiano, e, però poi la vita è sempre vissuta eh, nella concretezza, eh, rimanendo fermamente connessi a un principio di realtà e eh, utilizzando questi strumenti al servizio dell'evoluzione dell'anima, dell ma anche al servizio della eh, con concretezza della realtà quotidiana.